vi mostro che cosa ho acquistato da Yves Rocher perché ho acquistato solo le novità con dei buonissimi prezzi perché avevo gli sconti e poi ci sono le promozioni allora ovviamente sempre scontrino alla mano e iniziamo con cosa ho preso primo prodotto che okay, la novità dovevo prenderla è questo il fondotinta zero difetti zero shine 12 ore è un super matte è il super matte per eccellenza l'ho sbocciato in negozio è davvero matte io ho preso il colore 300 beige eh, la quantità che volevo dirvela è un 30 ml e costa con lo scontrino 14,95 ma io l'ho pagato 8,97 euro questa curiosissima di provarlo poi altra novità è il correttore colorato questo sempre da zero difetti è quello arancio quindi perfetto per che lo apro. questo qui ed è aranciato proprio infatti fa vedere ed è quello perfetto per le occhiaie da mettere ed è per correggere le discromie allora questo costava 9,95 euro ma io l'ho pagato 5,95 euro poi altro prodotto che non ho mai provato e questa è della sebo vegetal devo dire che io ero andata per prendere il siero restringipori che io amo però non ce l'avevano ed mi ha consigliato questa effettivamente sbocciandola a questa è la crema in gel opacizzante della linea sebo vegetal Svuocciandola è molto molto delicata e poi assorbe immediatamente da provare magari per il periodo invernale allora, è eh, questa è un 50 ml. La crema è questa qui: 50 ml, costava 14, no, costava 9,95, ma io l'ho pagata 5 euro Poi veniamo ovviamente ai dei campioncini. Il primo è questo lo conosciamo tutti bagno doccia alla noce di cocco che comunque è cocco e cocco e poi questo che voglio provare lo apriamo assieme è un pennello dice qualcosa no non dice niente e quindi un pennello carino direi che è perfetto per un blush si sì, blush è bello morbido, mi piace perché gli altri pennelli del libro ultimamente, quelli in omaggio, avevano un assetto molto rigido dopo un po'. Questo è bello morbido, sembra anche bello resistente da provare. E questo era tutto lo shopping da Yves Rocher che ho preso novità con gli sconti. Poi vi faccio vedere velocissimamente cosa ho preso da Tiger perché dovevo prenderlo. Allora vabbè, il calendario, questo mi serve per la scrivania, è 2 euro, poi figata, apri bottiglie, rosa ovviamente, pagato un euro, un euro notare, è una che bottiglia in silicone, c'è anche le istruzioni notare, sa so mai, ed è comodo perché prende ehm, i barattoli oppure le bottiglie, quelle più piccole, ne ho visti vari simili ma anche 8, 9, 10, 8, 10, 10 euro 1, questo è Silicone, però penso che faccia il suo lavoro e poi un euro. Poi <ride> ho preso il mio primo slime, <ride> è carinissimo. L'ho pagato due euro, è carinissimo tutto colorato. Penso che lo aprirò, ma lo aprirò con calma perché è il mio primo slime e quindi teniamocelo. Allora, questi erano tutti gli acquisti che ho fatto. Fatemi sapere se vi interessa qualcuno dei prodotti del livresci. Che così inizio a provare e recensire per prima quelli. Se vi è piaciuto il video, io spero di aver tenuto un pochino di compagnia, ma se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella lì sotto, così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao! Alla fine non ho resistito, dai apriamolo insieme. Come si apre? Primo, primo, primo slime, quindi... Chi è appassionato di slime, porti pazienza. No, vabbè. Fantastico. Come si toglie, così? Ha fatto boop! No, vabbè. Io non so come si fa, ma questo è carinissimo. Ma però giocandoci i colori si mischiano. Belliss però se ci gioco i colori si mischiano era bello perché l'arcobaleno pensavo che stessero di vi giusto ovviamente non stanno si, si uniscono ah, però è bellissimo come si gioca con lo slime così uh! quanti anni ho? due? tre? no è bellissimo Ok, il mio primo slime. Sì, sí, sono contenta.